iscriviti e attiva la campanella. Mi raccomando, lascia un commento e scrivi qual è il telefono che ti è piaciuto di più e quello più strano secondo te. Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video. Io sono Bruno Magno e oggi andiamo a... Basterebbe scrivere su Google Amazon Amazon. e poi andando su telefoni per trovare il telefono migliore per te se ti vuoi comprare un telefono però ragazzi oggi andremo a vedere ehm, dei telefoni stranissimi quindi andiamo a cercare telefoni strani in tutte le categorie e vediamo ragazzi cosa ci compare allora il primo telefono strano che andiamo a vedere è questo ovvero un telefono veramente strano cioè ma poi cavolo è sto coso perché è l'antenato possiamo dire del eh, del samsung quello che del telefono pieghevole samsung pieghevole. del samsung pieghevole è l'antenato del samsung pieghevole di questo qua del samsung flip 3 non mi ne ha come si chiama è veramente il suo antenato perché come possiamo vedere dalle immagini questo oddio questo telefono si piega proprio eh, si piega questo è così vedete si piega proprio, proprio come se fosse um, il flip diciamo solo che il flip si piega in un altro modo um, e quindi è veramente stranissimo Cioè sembra tipo quei telefoni di 007 eh, Che si piegano <ride> poi, al, poi un altro telefono che andiamo a vedere È quest'altro che sempre si piega È sempre della stessa marca Solamente questo qua è per maschi Ed è molto diciamo bello E poi ragazzi il prezzo è diciamo molto sconvolgente 1406 euro e ti arriva il 3 giugno Um, entro 3-4 giorni Anche se E quindi è Diciamo Però è un bel cellulare Cioè però sinceramente ragazzi Se devi spendere tutti questi soldi Forse è meglio se ti vai a comprare Il um, Il Samsung Galaxy Flip Che costa 1100 euro Ma raga io non ho mai capito una cosa Ma perché Quando mettono i um, i telefoni cioè le imprese dei telefoni mettono sempre 1099 ma c'è cioè, per tutto tipo una cosa tipo delle cose che costano 100 euro mettono 99,99. euro ,99. fanno risparmiare qua risparmi un euro cioè perché sta cosa raga scrivetela nei commenti e poi raga scrivetemi se volete il Samsung Flip eh, se volete questo Samsung che poi è cioè raga è bello bello bello questo, se volete questo Samsung eh, ditemelo diciamo, scrivete nei commenti bruno io diciamo se vi piace questo Samsung oppure scrivete anche se non, che nei commenti se volete qualcos'altro un altro cellulare molto molto sano è questo che come possiamo vedere dall'immagine è un telefono minuscolo è veramente è più piccolo di una mano cioè più piccolo di un dito è un telefono è un nano telefono proprio è più grande, cioè più, è, più, è grande quasi una moneta di un dollaro e, e però è un vero e proprio telefono cioè, è, un tele, è un mini cellulare eh, con batteria bluetooth ed è un cellulare per studenti cioè per bambini sono vari colori e eh, per dirvi vediamo un po' ci sta scritto qualcosa le recensioni sono buone cioè è un telefono bluetooth quindi diciamo un po' come uno smartwatch allora, ehm... allora ah, eh, diciamo allora le, le cose sono buone. Siamo bellissimo, niente da dire. Quindi, raga, se volete un telefono piccolo quanto una mano, eh, diciamo, eccolo qua che poi credo che si piega pure. Cioè, si può aprire cioè minuscolo sto coso. Poi andiamo a vedere un altro telefono molto carino. Questo qua eh, è un telefono di quelli vecchi che funziona. Cioè con 99 euro, con la bellezza di 99 euro, voi potete prendere questo telefono che ehm, dovrebbe funzionare, almeno credo, spero che funzioni. Allora vediamo un po', ci sta scritto che... Vediamo, vediamo un po' le recensioni, cioè delle recensioni di questo coso. Eccolo. Allora, bellissimo ma danneggiato. Allora, la mia domanda è se chiama o se non chiama. Oddio, è rimasto il coso grigio, mi si è E Se chiama o se non chiama, però c'è un telefono. Vediamo un po' il video, speriamo che non mi fa copyright. Vediamo un attimo il video. E quindi questo qua era un altro... Poi ci sta un mini cellulare a forma di penna. E ragazzi, questo qua è veramente un cellulare a tutti gli effetti. Costa 39 euro. E, mh, doppia scheda SIM. Cellulare con fotocamera. Cioè questo qua è un cellulare vero e proprio. A forma di penna. Cioè tu hai la fotocamera, poi tipo questo qua sarebbe poi una scuola. Tipo che ha la penna, oppure te la metti... Ed è... Mh, Comodo, perché dovrebbe, anche, dovrebbe essere anche una penna. Solo forse il problema è che se ti finisce poi l'ingosso sei fregato. Cioè, se ti finisce l'ingosso sei fregato. Però comunque è bello. E poi l'importante è non perderlo, perché comunque cioè, io i penini ho perso in botto. E, e quindi questo è un altro. Poi e, ci sta il, questo smartphone, che è una figata. Perché tipo si piega? C è uno smartphone strano perché tipo è un doppio smartphone Cioè vedete oddio, è, potete utilizzarlo come, come se fosse ruotabile, uno schermo rotabile C'è cioè una cosa veramente fichissima certo costa una di soldi questa cosa costa veramente un botto Non ce ne comunque qua c'è cioè, raga vedersi un, un film con questo qua è fichissimo cioè, vedete ragazzi, poi c'è pure tre fotocamere, un... poi c'è un doppio schermo che si piega. È molto molto molto forte. E poi, per ultimo, l'ultimo, tele... no, il penultimo che andiamo a vedere è eh, questo, vabbè, che è un, che è un... Che è un um, telefono da gaming, molto molto bello. E l'ultimo che andiamo a vedere è questo, no, questo già l'abbiamo visto. <ride> Quindi ragazzi abbiamo finito la lista dei telefoni, mi raccomando commentate qual è il telefono che vi è piaciuto di più Iscrivetevi al mio canale YouTube e mi raccomando commentate, voglio sapere da tutti qual è il ehm, telefono più bello Se arriviamo a 3 eh, commenti, se arriviamo a 3 commenti, pure dalla stessa persona 3 commenti scritti bene in italiano, cioè non scrivete tipo ciao sono Bruno in tre commenti no, dite una cosa seria eh, in tre commenti voglio in cui mi dite qual è il vostro telefono preferito quale è che vi piace di più la marca di telefono preferita e, ehm, e poi se avete un telefono e poi una quarta cosa da dove guardate i video dal computer, dal tablet, dalla playstation da, dalla televisione tipo io riguardo soprattutto dal computer e dalla televisione smart che ho e se andiamo a 20 mi piace uh, faccio lo speciale no faccio um, andiamo a vedere andiamo a faccio un video segreto molto carino e molto bello ah, comunque ragazzi vorretevi una cosa che um,